Buonasera a tutti, mi chiamo Yannick Angelone, sono uno specialista nell'allenamento e nel condizionamento della forza, vivo in Abruzzo, a Chieti, alleno nel mondo del rugby dal 2008 e prima lo praticavo come giocatore e l'ho praticato, praticato come sport fino a due anni fa. E nella mia vita ho fatto sempre sport di contatto, dal judo alla lotta, un pochino di pugilato e il rugby è stato il mio sport principale e fino a eh, l'anno scorso eh, mi ero avvicinato all'arrampicata perché è stato sempre diciamo un mio sogno ma mm, non avevo conoscenze e non conoscevo nessuno che faceva arrampicata e allora ho iniziato a fare un po' di boulder e a dicembre visto che ho una sala pesi dove alleno avevo una bella idea, ho detto ma vorrei mettere un qualcosa al muro. All'inizio ho pensato a un pangulic, un campus board e ho cominciato a prendere informazioni. E però nel frattempo seguivo Marco eh, su YouTube e lo apprezzavo tanto perché comunque vedevo l'enorme impegno che metteva nel preparare i video, eh, la meticolosità. E quindi l'ho seguito e siccome non conoscevo nessuno che mi potesse aiutare a dicembre, ho preso e gli ho scritto su Messenger chiedendogli consiglio per fare questo campus board. Meno male che l'ho contattato perché per come sono fatto poi probabilmente mi sarei fatto molto male visto poi come si utilizza realmente un campus board non si utilizza naturalmente con grande frequenza come avrei voluto fare io anche se con cognizione di causa ma meno male che mi sono rivolto a Marco perché da un campus board che volevo fare mi sono ritrovato a costruire insieme a Marco questa bellissima parete è stato fantastico mi ha aiutato su tutti i punti dal, dal montaggio il materiale il, le misure, il distanziamento delle prese, tutto, tutto, anche perché se lo seguite su YouTube lo potete vedere da voi e anche perché ne scrive tutto, non solo spiega benissimo nei video ma scrive tutto quello di cui ha, si ha bisogno dal materiale alla posizione, i centimetri, il distanziamento, tutto e quindi non mi aspettavo assolutamente eh, di eh, diventare un allievo eh, sono sempre stato un atleta eh, sempre stato allievo ho sempre ascoltato in qualsiasi ambito anche perché nel mondo della preparazione fisica si deve sempre ascoltare perché un mondo è il corpo umano è mente e corpo quindi si deve sempre ascoltare e sicuramente non mi aspettavo di eh, riuscire a fare eh, quello che attualmente sono in grado di fare mi alleno da dicembre con Marco ho avuto dei risultati pazzeschi, quello che riuscivo a fare a dicembre eh, per me era utopia pensare di arrivare a questo livello, là se vedete sono riuscito ad ammettere delle tacche da mezzo centimetro, io a gennaio avevo dif enormi difficoltà a tenermi bene a fare i passaggi su quelle da un centimetro, eh, quindi per me era proprio utopia, e quindi lo consiglierei a chiunque, dal neofita al professionista, perché Marco è una persona veramente, veramente rara, eh, preparazione enorme, eh, empatia enorme, eh, simpatia a go go, eh, flessibilità e polivalenza, è eh, capace di... Eh, adattarsi e allenare un professionista e dopo un'ora allenare un completo neofita perché è una grande esperienza, quindi ve lo raccomando tantissimo che quando si tratta di una persona come Marco ma è sempre un investimento perché giustamente la differenza costa questo investimento è che dopo me lo ritrovo metto quei soldi ma mi produrranno un risultato ben più grande rispetto a ciò che ho investito se qualcuno è di Chieti o che si trova dalle parti di Chieti mi può contattare perché il mio muro è il muro di tutti gli allievi di Marco. Ok? Una buona serata, grazie. Grazie Marco.